Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime due gare di ciclocross siccome sono ritornati come vi avevo già anticipato nel video di settimana scorsa a correre Pitcock, Vanderpool doveva iniziare a correre anche Van Hard, ma per dei piccoli problemi non è riuscito ad iniziare e se questi video temi di proclore vi piacciono vi consiglio di condividere il più possibile con i vostri amici che vi piace anche a loro la specialità in modo da poter riproporre ogni settimana questo tipo di contenuto ma ora non dilunghiamoci molto in chiacchiere, andiamo a vedere cosa è successo nella gara di Kortrick e nella gara di Wulst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 Gara del sabato a Kortrick di X02 Trophy doveva essere l'inizio di Van Aert in questa stagione 2022-2023 di ciclocross, rientro ovviamente tanto atteso del campione nazionale belga che per un problema fisico ha dovuto rimandare alla prossima settimana il debutto. Nella gara di Kortrick mancava anche Sveck che si è fatto ben notare in molte gare in questa stagione vincendo già gare e in mancanza di loro abbiamo comunque visto una gran bella gara perché a vincere poi alla fine è stato Tom Pitcock. Tom Pitcock che questa è la sua prima vittoria con la maglia di de campione del mondo nel ciclocross. Pitcock che in realtà di vittorie con la maglia di campione del mondo ne aveva anche già fatte perché ha vinto giusto qualche mondiale da juniores su ciclocross e cronometro da under 23. Ha comunque rivinto il mondiale sul ciclocross davanti a Diservit e nella stagione passata l'ha rivinto nel ciclocross e quest'anno, indossando per la prima volta la maglia di campione del mondo, è riuscito ad avvincere a Kortrick. Gara di Kortrick che aveva un circuito pianeggiante ma molto bello da vedere, con tanti tratti da correre a piedi, dove c'era sabbia, dove c'è fango. Abbiamo visto sempre i soliti alla fine che si era solo battagliata davanti, oltre a Pitco, che ha fatto gara a sé, perché dal secondo giro se n'è andato via ed è rimasto da solo fino all'arrivo dove è andato a vincere. Ad inseguirlo però, c'erano i soliti Van Der Haar e Iservit che ce l'hanno messa tutta fino all'ultimo giro per provare ad andare a riprendere Pitcock e Valturerato il campione europeo in carica che ha provato a mantenere il ritmo degli altri due rivali ma non ce l'ha fatta neanche lui e negli ultimi giri si è dovuto arrendere e quindi è arrivato poi quarto. Nella classifica finale, come vi ho detto prima, Vincere è stato Tom Pitcock davanti a Lars Van Der Haar e Adeli a Askwister, poi Michael Van Turenaut e tutti gli altri. Ma ora andiamo a vedere cosa è successo la domenica ad Ulst in Coppa del Mondo. Perché dopo tanto tempo ritorna a correre il divino Van Der Nella scorsa stagione, stagione che per lui sarebbe stata la quarta stagione con la maglia di campione del mondo addosso, è riuscito a correre solo due gare. Come avevo già anticipato nel video di settimana scorsa, che se non l'avete visto vi lascio il video qui in alto a destra per andarlo a rivedere. Vi parlavo del motivo che lui non aveva corso dalla caduta che aveva fatto alle Olimpiadi, nella prima gara che aveva fatto comunque si era piazzato terzo, se non ricordo male il giorno dopo che aveva corso in Coppa del Mondo, se l'era battagliata con Van Aert nei primi giri e poi si è dovuto ritirare, si è dovuto ritirare e poi non ha più finito la stagione. Questa è stata la stagione di Van 2021-2022 e proprio per questo è ritornato alle corse con tanta voglia di correre e con tanta voglia di vincere. Quindi è partito nelle posizioni più arretrate ma già nel primo giro abbiamo rivisto un alieno correre a segno degli umani. Seppur Pitco nella scorsa gara ha dimostrato una certa superiorità rispetto a tutti gli altri, Vanderbilt è ritornato alla prima gara, non avendo ritmo gara, e ha dimostrato subito una certa superiorità. Sembrava addirittura che era lui quello che correva sempre e gli altri quelli che non correvano mai. La cosa che mi ha impressionato, già da subito il primo giro è partito aggressivo, dopo pochi minuti ha preso questa curva cattivissimo è entrato all'interno degli altri è passato davanti già a fine giro poi era in testa del gruppo ha fatto dei passaggi fuori di testa infatti già dal primo giro ha tirato tanti jolly e è caduto anche due volte questo probabilmente è stato per la foga che aveva di correre la voglia di andare davanti a far vedere a tutti che è lui più forte è stato anche perché sicuramente non aveva gonfiato benissimo le gomme e forse erano un po' troppo gonfie per il circuito che c'era, siccome c'era tanto fango. Dal terzo giro in poi, ovviamente ogni giro cambiava poi bici, con calma si è riportato davanti, intanto davanti c'era Picco che comunque piano non stava andando, stava malnenando davanti che con calma si è riportato davanti, si è messo a fare il suo ritmo, e da lì è iniziata un'altra gara. Pitcock, che è il campione del mondo attuale, ci ha provato a tenerlo. È rimasto là circa 10-15 secondi per un po', ma poi ovviamente non ce l'ha più fatta. Ad inseguire l'unico che riusciva a malapena a starci dietro a 20-30 secondi era lo Frenchback, che avevo nominato prima, che quest'anno sta andando veramente molto forte rispetto alle scorse stagioni, quando correva in Powell Southern e quindi Vanderpool va davanti, fa il suo ritmo e arriva in solitaria. Secondo, dietro di lui arriva Schweck e Van der Rare. Pitcock non l'ho nominato perché purtroppo nell'ultimo giro ha avuto un problema meccanico, in una contropendenza, era già in seconda posizione, molto tranquillo, gli è partito il posteriore, ha leggermente scudato e non si sa come ha distrutto il cerchio. E non ha neanche concluso la gara e si è ritirato e quindi questa è stata la prima gara di Vanderpool da settimana prossima vedremo in gara anche Van Aert vedremo in gara anche Van Aert, Vanderpool e Pirco che ne vedremo delle belle come avevo già annunciato nel video di settimana scorsa e commentate pure qui sotto nei commenti cosa ne pensate del rientro di Vanderpool e cosa farà secondo voi in questa stagione 2022-2023 di ciclocross. perché secondo me ne vedremo delle belle e secondo me continuerà il dominio di Vanderpool e continuerà sempre di più a migliorare la sua condizione e vi consiglio di condividere il più possibile questo video per far sì che questa serie di video sul ciclo conosco continua e se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel like e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accettare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e se lo fate siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima